Completato! Quanto tempo è che ci abita qui? Guardi, da 5-6 mesi insomma. Però prima non era così. Io ho fatto piatto, doce, che fatto No, mi che. Ti faccio Sì, Per cavallo, eh, per ah, se no scappa il cavallo, ok. 180.000 euro spesi per il canile comunale con soldi con autorizzazione del Ministero dell'Ambiente, della provincia e del comune soldi dei cittadini che nessuno controlla dove vanno a finire abbiamo un bel albero di Natale questo qui sicuramente non è mai stato bello Diamo segni di spari. No, no, sì, spari per... O sassato, spari, ma. Sì, spari, però, cioè, no, no, spari. Spari? Sì. Ma lei abita, stava qua dentro quando hanno mm -hmm. sparato? Per fortuna no. Ah. Allora, io ho fatto vari lavori qua, eh? Sì. Tu ce l'acqua, la corrente. Sì, non pago, eh. Ah, non paga. Per non paga però con le utenze. Acqua, luce, gas. No, gas no, caro ah. bombole. Ah uh -huh. ah. Allora, oh, qua una volta ci devono stare i cani. Oh, la parvenza di canile dopo le biciclette ce l'abbiamo i cani non se ne vedono stessi recensione lo stato esterno è completamente è stato abbandonato Qua fuori che cosa c'è? un campo Ah, Sì, sai come era prima? Tutto alto. Ah tutto alto Poi, di terra? Non parlo di erba. erba ah, alta. di erba alta, sì. Posso è una cosa sì. è interessante? Sì. Sono invidiosi, no? Capito? Quelli invidiosi, Aha. perché cosa fanno? Quando non c'è nulla, è una massa... però prima quando non c'era nulla, che succede? Non hanno fatto niente. Uh -huh. Sapete sì, cosa è interessante? Sono invidiosa perché uno ha fatto qualcosa? Ma chi è invidiosa idiota? L'istituzione? No. no, la gente. Ah, la è. gente? Eh. Chiaro, no, si assolutamente no. Eh, non ci sono problemi, però insomma, piano piano sistema. So. Uh -huh. Come si vede? Ma questa è cascata con uh -huh. vento, eh? Sì. Ma questa è cascata con vento? Uh -huh. Pochi giorni fa. Ah, uh ah. -huh perché eh, eh, non fa nulla, e tanti userò, è di parente queste cose utile? Sì, Beh, anche se è cascato, poi le oh, eh. no, metto in alto, appoggiato dalle cose, sì. ma questa è cascato con vento? Uh -huh. certo. Ma mm. l'ha riconosciuta lei Franco Nero oppure no? Sì, sì ma tutto bene, ah, tutto bene. Eh, mio figlio ha fatto tanti e mio figlio ha fatto tanti film. Ah. Protagonista. Ah -ha. Il eh. comune di Bracciano sa che lei sta qui. Come che vive non qui? No. no. Ah. Eh, sapete che sala dice? Dice l'acqua. Eh. Che no. dice sala? Dire, Dica. Tutto eh. Sala in sala. Eh. Io sono il prossimo candidato sindaco. Ah -ha. Come mi vede? Sì, questi sono amici miei. Ah, ah, -huh. Io ho tanto titolare. Ah, Sì, sì. No, non vedi... Fai Sì, ti ho fatto. sì, no. vogliamo lavorare? Sì, sì. Ma è stato un come qua. Ma non che ho fatto qua. Ma Guarda... È normale che almeno ci sono persone come lei che sistemano queste cose. vediamo dentro come l'ha sistemato, bene un attimo, però c'è la magnetica non è. ok come ieri notte non c'era ok non vuoi che l'ha sistemato, chi? effetto, c'è il problema un attimo che pulisco sì, si sì. tanto fa che è presa interna si sì. ok adesso è terminato si apre e vedremo come vive qui dentro Ovviamente. ripetiamo questo qui è il canile comunale pagato i soldi dei cittadini. La parte esterna completamente rovinata, andiamo a vedere che anche le recinzioni sono diverse, abbiamo già visto prima che qui ci pascolano i cavalli, completo abbandono. Completamente abbandonato. Soldi pubblici. Per un comune, per un canile mai realizzato. I cittadini pagano. Uh -huh. non c'era prima ah ok ah ok non c'era ieri scusa mi fai fotografia di cerotto ok va bene va bene grazie venga? qui dentro sì, tranquilla sì. Ah. questo è un bello che ho fatto io uh -huh. questo cos'è chiaro non questo sì, regala in cucina eh, sì. che l'ho fatto prima sì. non ce l'ho fatta quando parlo di bagno ah. sì, però dolce non mica acqua capra manca. ma lei in pochi mesi ha fatto tutto questo sì. e sarà bravissima nulla, con nulla è stata bravissima. Qui sono fatto la, la, come si chiama piatto doccia Sì. Con I miei amici, chiaramente. Ah.